Ciao ragazzi, sono Alessandro e sono Wedding Videomaker. Finalmente, è stata dura, durissima, una lunga attesa, ma in questo schifosissimo 2020 totalmente da dimenticare, Sony ci ha fatto il piacere di rilasciare la 7S 3 Di dettagli tecnici ne è pieno il web, di unboxing pure, e quindi lo farò pure io. No, scherzo, dai. Invece, sì, lo farò pure io seguito dallo spacchettamento dell'Atomos Ninja e del Ronin S2, e questa, vi assicuro, è veramente una super bomba. Pronti? Iniziamo! Eccolo qua, se non da chi, da FotoEma, ah, grazie di cuore, eh, perché mi hanno assecondato, mi hanno supervalutato la 7R3, mi hanno seguito con attenzione, coccolato. Eh, molti dicono, ma perché non, non acquisti da Amazon? È semplice. Il prezzo, il ritiro dell'usato e soprattutto cortesia, assistenza al cliente, perché comunque stiamo parlando di, di professionisti, sono fotografi, sono videografi con anni di esperienza e chi meglio di loro riescono a seguirli, quindi assolutamente grazie. SSD della Atomos 4K, capacità 500GB, è caro, tantissimo caro, non nego che sul web troviate altri SSD molto a più Buon mercato, però questo è l'unico che è certificato dall'Atomos. Andiamo qua. Eccoci qui, più atteso, con ansia. Prima che mi arrivasse ne ho letto di cotte e di crude e non resta che poi andare a provarla. Ho visto delle cose fantastiche, oltre che ovviamente il 4K spintissimo cinghia assolutamente sì carica batteria indispensabile Wow! più pesante della 7s2 e della 7r3 ergonomia migliorata e attenzione tu chi sei ah. allora il sensore rimane da 12 megapixel, ma offre una tecnologia tutta nuova e 8 volte più veloce rispetto al passato. I pixel sono più grandi adesso, il tutto per avere una qualità importante e un 4K puro. Registrazione a 10 bit in 4.2.2 internamente. Ehm, il picco appunto il 4K a 120 fotogrammi per secondo e un full hd eh, a 2.40. Mi tengo il monitor perché a breve ne parleremo. Messa a fuoco micidiale, più veloce e pressoché perfetto sul real-time eye, ossia sulla messa a fuoco continua degli occhi. Il monitor, come visto, è articolato e totalmente touch. E qui gran figata grazie Sony finalmente il touch tracking, ossia la possibilità di toccare un oggetto eh, o un soggetto sul monitor e di agganciarlo eh, e tenerlo agganciato in movimento senza perderlo. Un po' come si comporta il sistema DJI per i droni. Range iso uguale, ma qualità del rumore nettamente migliorata, specialmente a ISO alti. Aggiustato di molto anche il rolling shutter durante le fasi di registrazione e movimenti laterali. L'A7R3 e l'A7S2 ne hanno sempre sofferto molto. Eh, codec e formati video perché qui arriva il divertente. Formati XAV SI, formato compresso ma dalla qualità altissima. Il contro eh, però appunto è che richiede tantissimo spazio in memoria. Alternativa è il formato XAVC HS che supporta il codec H265, confrontato al precedente H264, il peso viene dimezzato in funzione di ehm, una qualità maggiore. Ma occhio alla fase di rendering che comunque dà filo da torcere anche alle workstation più prestanti. Il problema non si pone se seguite il mio tutorial sui proxy. Vi lascio il link. La Sony 7S3 arriva fino a 600 megabit per secondo eh, come bitrate. Con il Xav C hs 4K si arriva a 280 megabit per Mbps, un framerate a 100 fotogrammi per secondo. Mentre i 500 li si raggiunge con il formato Xav SI in 4K. Atomos Ninja VO5, vedetelo come, vo come volete. Mamma mia! Eh, si fa sentire. Io ho sostituito il mio precedente monitor, che era semplicemente un monitor della Small HD, il 5 pollici, il focus, con questo qua. Volevo arrivare a questo. Cosa c'entra l'Atomos? Con la Sony, beh, oltre che essere un registratore esterno che ha sempre permesso di far fare uno step in più, tipo il 10 bit, a ciò che non raggiungevano queste mirrorless tipo quella, ad oggi si arriva con questa copiata a registrare in RAW a 16 bit in 4K a 60 fotogrammi per secondo. Sì, risolto il problema del surriscaldamento, grazie, soprattutto ad estate Batteria eh, serie Z migliorata, che in questo momento non c'è, ok Non è possibile ricaricarla durante l'utilizzo, infatti collegandola eh, con l'alimentatore, l'alimentazione col Type-C sarà solo un'alimentazione senza ricarica In poche parole, la camera non si spegne, la, ba la batteria resta lì dov'è, a meno che la batteria non sia totalmente scarica allora, ciao Slot di memoria doppio Novità il formato appunto eh, CFX Express tipo A, 800 Mbps in lettura e 700 Mbps in scrittura, prezzi da fuori di testa, oltre 400 euro per il formato a 160 GB. Sony attualmente è l'unica a fabbricarle ma più avanti vedremo. Mirino elettronico, io in quanto a videomaker ne faccio un utilizzo esclusivo ma solo in condizioni di forte luce o se devo, e se devo andare a isolare l'occhio, ok? Parliamo di un mirino incredibile, attualmente il migliore. 9.44 milioni di punti e refresh a 120p. Ragazzi, non resta che provarla. Mettiamo tutto a parte, momentaneamente, per... curiosissimo ok si presenta con eh, la sua borsetta è rigida eh, semi rigida dai diciamola così vedo che ha due scompartimenti mamma mia <ride> questo è per le lenti per supportare il peso delle lenti grandi questi sono e bullo neri avaria, ma questo giro anziché essere semplicemente a taglio e eh, non ci voleva molto per arrivarci hanno praticamente questo per fare forza e eh, diamine era anche ora, così evitiamo di portarci dietro o cacciaviti o monetine varie questo sono... è un riser della videocamera ecco qua, una delle novità è Impugnatura, io arrivo da un Ronin S classico che ho venduto poc'anzi aveva l'impugnatura della small rig, aveva il supporto per, per il monitor pesantissimo e adesso iniziamo a capire, innanzitutto questo in dimensioni è estremamente molto più piccolo ma una delle novità è questa: la batteria è attaccata al manico come nel vecchio, nel, nella vecchia edizione, però è estraibile. Questo, il in metallo, è rimasto praticamente lo stesso. Questa, altra gran figata, è praticamente la piastra, ok? In questo caso ha una dentellatura qua, sempre in collaborazione con Manfrotto, ma la figata è che questo viene via, ok? Quindi fatta la prima configurazione con la piastra e il riser, la piastra rimane sul Ronin e tutto ciò che c'è da fare è attaccare la videocamera con il riser, punto e bloccare. Quindi è pronto all'utilizzo. Lo configurate una volta, a meno che stiate a cambiare settings continuamente. Tipo me! Chiudiamo compartimento, altro foglio. Qui in studio un gran casino ed eccolo. Ta -da! Tu. Ok? Ok. Vediamo un po' questo. Eccolo! Fantastico! Clip, chiuso, immediato, è leggerissimo ragazzi, che dire. Carbonio e teflon. La manopola del focus, ma non solo, visto che comunque si possono eh, configurare tantissime cose Qui monitor, eh, monitor touch, togliamo la pellicola per la prima volta Silenzio, silenzio, silenzio Vai Finalmente i blocchi Io questo sinceramente non vedo l'ora di... Di configurarlo e di mettermi all'opera anche perché è tantissima roba. E quindi, facendo un ripasso generale, tiene un carico fino a 4,5 kg carbonio, monitor touchscreen, batteria che regge fino a 12 ore ed è una ricarica rapida in Type C, la rotella del fuoco con una sola mano, in questo caso posta qua davanti e si può configurare. Quindi, magari in accoppiata con l'altra rotellina che mi sa che qui è un optional eh, potete controllare eh, focus eh, e zoom io non utilizzo zoom però insomma non si sa mai totalmente rivestito in teflon blocchi vari eh, ed eventuali degli assi si può montare il trasmettitore Raven Eye qua sotto eh, in poche parole è una scatolina, lo collegate allo smartphone gli date il track sul soggetto e lo segue proprio come mh, funziona il drone Facciamo che adesso vado a fare un test, e vi lascio con quello, per il resto questa sarà la mia prossima configurazione da battaglia. Eh, speriamo veramente di riuscire a tornare a lavorare quanto prima tutti quanti, per il resto. Ripeto, vi lascio a un paio di, di riprese che andiamo a fare adesso, subito. E se avete domande, lasciatemele nei commenti, scusate se mi sono dilungato tanto, ma oggi mi sentivo come una scolaretta. E se avete domande, lasciatemele sotto, e mettete un like alla pagina se vi va, se non vi va, fatelo lo stesso, fate come vi pare. E per il resto, seguitemi su tutti i miei social, sempre se vi va, altrimenti... Alla prossima! Ciao ragazzi!